Ciao a tutti, dal vostro pirata benvenuti, e buon vento. Oggi analizzeremo la leggenda di Eldorado e le sue origini, per capire perché spinse i conquistadores spagnoli ad andare oltre i propri limiti e le risorse a disposizione. La conquista e l'esplorazione delle Americhe, avvenute tra la fine del XV e per tutto il XVI secolo, furono guidate più dall'ardente brama di ricchezze degli europei che dal desiderio di diffondere una fede o fare scoperte. Tra i protagonisti troviamo Cristoforo Colombo, Francisco Pizarro, Vasco Núñez de Balboa e Hernán Corté, tutti alla ricerca di tesori nel nuovo mondo. I Chica narravano la leggenda di un antico cacico che, ingannato dalla moglie, si gettò in una laguna sacrificando sua figlia. Prima di morire, disse ai suoi consiglieri che la moglie viveva nelle profondità in un magnifico palazzo circondato da immense ricchezze. Anno dopo anno, il Cacico rioprì la laguna d'oro e pietre preziose. Quando la leggenda raggiunse gli spagnoli, diede vita a numerose spedizioni alla ricerca della favolosa Eldorado. Gonzalo Jiménez de Quesada partì nel 1536 in cerca di un passaggio tra Santa Marta e Le Ande. Arrivato in una pianura, scoprì una città piena di ornamenti d'oro. Non fu però fino al 1569 che suo fratello Hernández Pérez de Quesada, dopo aver prosciugato il lago Guatavita, trovò oro e pietre preziose. Sebastián de Benalcazar fu il primo a chiamare la leggenda El Dorado. Si unì a Jiménez de Quesada e fondò città per la corona spagnola. Le dispute coi conquistadores però rallentarono la ricerca. Francisco Pizarro e suo fratello Gonzalo partirono alla ricerca dell'oro leggendario. Le difficoltà divisero la spedizione in due gruppi, Pizzarro tornò per mancanza di rifornimenti, Orellana proseguì e battezzò l'Amazzonia. Nella spedizione di Orellana vi era Antonio de Berrio, che sosteneva di conoscere dove si trovava l'oro. Non lo trovò, ma per anni continuò la ricerca in altre spedizioni, senza successo. In definitiva, Eldorado rimase una leggenda. I conquistadores la interpretarono male, sprecando tempo, energie e vite in una ricerca vana di una città immaginaria. Se questa storia vi è piaciuta, fatemelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un like. Grazie e alla prossima. Buon vento dal vostro Pirata RB.